un silenzio, dammi una voce, dammi un perché dovrei cercare dentro la voglia che più non c'è dovrei spiccare un volo libero se non ho muti cristalli per sfracellarmi un vento tiepido Sofierai, da coscienza sprazirà c'è una bugia, parla ombra, puoi giustiziare quella mia ombra, puoi camminare d'acqua e punta poi sulla mia sabbia, puoi scardinare. Giustizia di dove questa vacanza dentro le reti di una paranza. Tutte le lune sull'asfalto blu di questa sera. Verso le fosse di una galera. colpestare anche le ossa, danzare al ritmo di una macossa, come un giullare al buio, brinderai alla tristezza, Goccia, se quei cocia opachi tu ti taglierai e te mi azurro, fiume timido, sanguine.